In Italia 2018 siamo allo stand della Zerica, l'azienda siciliana tra le leader al mondo per la costruzione di macchine per la distribuzione dell'acqua e di bevande. Siamo in compagnia di Laura Crasta, la responsabile marketing dell'azienda che è qui con noi. Buongiorno Laura. Ciao Fabio, buongiorno e benvenuti al nostro stand. Benvenuta a te sugli schermi di VendingTV.it, questo è un esordio televisivo per Laura. Che cosa? Presentate qui in questa dodicesima edizione di Venditalia. Ok Fabio, guarda, eh, presentiamo queste macchine, come tu sai noi siamo leader nella refrigerazione d'acqua, eh, impianti di refrigerazione dal 1931, però già da diversi anni, oltre a refrigerare non solo l'acqua, anche le bevande. Abbiamo iniziato con i succhi di frutta, adesso siamo passati non solo a una macchina che refrigera eh, acqua fredda, acqua gasata e succhi di frutta, ma anche il caffè e anche il tè. Queste bevande vengono refrigerate ma non solo perché puoi anche avere bevande calde Infatti tu puoi avere tè caldo o tè freddo, caffè caldo o caffè freddo Sono ben quattro tipi di tè Quindi possiamo dire come abbiamo già evidenziato nel corso di Ost 2017 Che queste macchine sono adatte a, tutti, a tutte le stagioni dell'anno Assolutamente a tutte le stagioni dell'anno Hotel, eh, cantine, self-service, ma perché no anche gli uffici, 365 giorni l'anno. Vediamole da vicino, noi abbiamo due macchine qui, perché ne abbiamo due? Ne abbiamo due perché questa macchina qua è semplicemente acqua fredda, acqua eh, gasata e ben quattro tipi di succo di frutta da concentrato in bag in box. Sì, In questo caso sono quattro, ma in realtà sono ben 14, però ne abbiamo scelti quattro. Questa macchina qua che invece è la novità, oltre ad avere i succhi di frutta, ha anche il caffè da concentrato e il tè freddo. Ma vediamo in che modo poter ottenere una bevanda attraverso questa macchina Ok, perfetto, ti faccio vedere Vado a schiacciare, per esempio vorrei un bicchiere d'acqua E mi sta chiedendo il codice Io ho già scaricato l'app, tengo premuto Mi ha trovato la macchina Ok, confermo il pagamento, sì È uscito eh. Semplicissimo direi e posso bere e posso, posso bere, allora qui, qui dentro cosa c'è? Qui dentro c'è un bicchiere d'acqua fredda, eh, in questo caso è acqua fredda, poteva esserci caffè, poteva esserci tè Questa è la novità, la novità è anche tutto quello che io posso fare io a casa, io manutentore posso fare direttamente comodo sul divano di casa Qui vediamo nel frattempo tutte le altre selezioni che sono ottenibili attraverso questa macchina. Assolutamente, l'acqua fredda, il caffè freddo, in questo caso il tè freddo alla pesca, stessa cosa per il caldo, acqua calda, caffè caldo, tè, freddo alla, eh, tè caldo alla pesca. Mentre accanto, ecco, seguiteci. Eh, accanto c'è altra macchina e questa diciamo che l'abbiamo già vista più o meno a Host 2017. Sì, l'abbiamo vista, questa macchina qua ha preso anche, non solo ha partecipato a Host ma anche a eh, un'altra fiera, Singapore, una fiera internazionale e in questa fiera ha preso un premio Silver e siamo molto contenti appunto dell'internazionalità della nostra macchina. Le vostre macchine sono belle, eh, durature nel tempo, assolutamente efficienti, voi siete qui per andare a individuare dei nuovi partner commerciali. Questa è una fiera del vending, è chiaro, siamo qua con un sistema di pagamento e un'app e quindi oltre a farci conoscere già ben conosciuti negli hotel, siamo assolutamente aperti anche a quello che è il mondo del vending oggi. E allora per tutti coloro che non saranno presenti qui in fiera o che magari in modo fugace verranno a... Vedere ma non toccare, perché magari non si avvicinano, qual è l'email, l'indirizzo email di riferimento per entrare in contatto con voi? Info chiocciola zerica.com Grazie Laura, sei stata davvero stringata, sei stata nei tempi televisivi, saluta gli amici di Venintv.it Ciao a tutti e a presto! Grazie, grazie mille. Amici, noi continuiamo, non andate via perché Venditalia 2018 riserva davvero tante, tantissime sorprese.